linguaggio. Um, allora, ieri abbiamo già visto uh, alcune prime primi, diciamo istruzioni nel linguaggio Python uh, dove abbiamo usato l'istruzione print per visualizzare dei numeri o visualizzare dei testi. Adesso oggi cerchiamo di entrare un pochino più in dettaglio in questa cosa, eh, partendo appunto dal fatto che i numeri e stringhe di caratteri sono le, i tipi di dati più importanti in qualsiasi programma, in particolare Python, ma di tutti i linguaggi di programmazione. Quindi eh, un, un, un algoritmo che gestirà ovviamente dati anche complessi, anche articolati, eh, ma alla fine questi dati saranno basati sulla diciamo così strutturazione con modi diversi, eh, di dati base, che sono nu dati numerici e dati di tipo testuale, dati di tipo stringhe. E eh, questi dati vengono memorizzati ed elaborati da qualche parte. Cioè, è vero che io posso scrivere print 3, ma sempre 3 sarà. A me non interessa un programma che ogni volta stampa solo 3. Io voglio un programma che acquisisca dei dati e poi li possa elaborare. No. Così come facciamo negli algoritmi, input ABC, input prezzo del, del mazzo di fiori così via. E, okay, um, questo input poi dove lo mette il valore? Lo deve mettere da qualche parte dove questo valore viene ricordato, memorizzato e può essere poi riusato in un secondo momento. Allora questo è il ruolo di, di, della struttura informatica che si chiama variabile. Quindi impareremo cos'è una variabile, come creare una variabile in Python e come memorizzarci dei valori dentro e come elaborare diciamo così, eh, i valori sulle variabili. Quindi partiamo dalle variabili. Allora, chi ha già conoscenza di programmazione, eh, in, ad esempio in C, faccia il doppio di attenzione rispetto agli altri, perché è diverso. Questo è il passaggio in cui eh, diciamo così, il, il linguaggio Python differisce di più da molti altri linguaggi di programmazione. Okay? Java è una via di mezzo, già, eh, ma chi programma in C invece ha un modello mentale di come funzionano le variabili molto diverso da quello che offre Python. Chi invece non sa il C è più tranquillo perché parte da zero. Poi non è difficile passare l'uno all'altro, ma bisogna fare attenzione perché ci sono dei dettagli. Allora, eh, in Python noi possiamo memorizzare dei valori e riferirci a questi valori attraverso a delle variabili. Il concetto di variabile e il concetto di valori sono due cose separate. Delle variabili sono semplicemente dei nomi che io do, dei nomi che scelgo io, di piacere mio, che mi servono per ricordare il significato di un determinato valore. Poi separatamente, vedete che nella figura l'ho disegnato a parte, ci sono i valori. I numeri interi, numeri come diremo tra poco in virgola mobile, cioè numeri frazionari, i testi, le stringhe, eccetera. Il mondo delle variabili e il mondo dei valori sono separati e ogni variabile nella sua vita punta, si riferisce, fa riferimento. Il verbo che useremo è riferimento, fare riferimento, riferirsi a, a un valore. Ok? Eh, a differenza del C, le variabili non hanno un tipo, sono tutte uguali, sono solamente dei nomi. I valori hanno un tipo. Questo 6 è un valore di tipo intero, questo 24.0 è un valore di tipo reale, Torino è un valore di tipo stringa. Eh, queste variabili fanno riferimento a un determinato valore. Poi, essendo variabili, lo dice il nome, in un certo momento possono fare riferimento a 6, in un altro momento possono fare riferimento a 7, perché questo valore può variare. Varia il valore e varia il valore a cui la variabile fa riferimento. Ok? Um, quindi noi dobbiamo imparare a come fare a creare una nuova variabile, quindi creare un nuovo nome in questa tabella di variabili e assegnare un valore iniziale a questo nome e così come assegnare dei valori nuovi, variare il valore di queste variabili. Uh, la sintassi è molto semplice in Python. Per creare una nuova variabile basta è sufficiente attribuire a questa variabile un valore iniziale quindi se io scrivo un'istruzione un Python lattine uguale 4 sto facendo due operazioni una è creare una variabile nuova che si chiama lattine due è assegnare eh, a questa variabile lattine il valore 4 quindi in realtà vediamo sono due sotto creare il valore col valore 4 e assegnarlo eh, se io scrivessi subito dopo un'altra istruzione tipo latino uguale 7 eh, posso, eh, di fatto la, la variabile esisteva già l'avevo già creata prima quindi non sto creando nu nulla ma sto cambiando il valore a cui la variabile che è la stessa di prima farà riferimento da adesso in avanti okay? eh, Massimiliano mi chiede se posso creare una variabile senza segnare un valore no. In realtà sì, nel senso che c'è un valore speciale che si chiama none in Python che vuol dire sempre nulla, ma conviene non usarlo, è meglio non farlo. Okay? Una variabile senza un valore significa andare a cercare problemi perché poi da quel momento in avanti tutte le volte che usi la variabile dovrei chiedere ma ha un valore oppure non ha un valore. Quindi in Python si usa diciamo così, come stile è quello di assegnare una variabile nel momento in cui serve. Non devo dichiarare le variabili all'inizio come faccio in altri linguaggi, eh, le dichiaro quando mi servono, da quel momento in avanti. Ehm, in qualunque momento io posso dichiarare una nuova variabile, sia sì, anche all'interno di un ciclo, assolutamente. Hm? Poi queste cose le vedremo poco per volta. E, e quindi con queste due in, informazioni io già posso, diciamo così, costruire dei miei piccoli frammenti di programma. Ehm, Proviamo a vedere a, con l'uso cosa succede, A me c'è un sito che non vi ho mostrato ieri, eh, è questo sito qua, pythontutor.com, eh, che è un altro sito online in cui si può diciamo così, eseguire codice Python, ma il vantaggio, adesso ci andiamo direttamente, che eh, è possibile visualizzare diciamo l'interno della memoria. Mh? Eh, non andateci tutti contemporaneamente perché sennò questo sito non regge okay? quindi eh, un professore americano che l'ha fatto per i suoi studenti l'ha messo a disposizione per tutti però dice fate attenzione che non è, non è un sito che abbia che regga un carico esagerato okay? quindi se io scrivessi come dicevamo lattine uguale 4 in scusate ingrandisco un po' ehm, e poi clicco su Uh, vabbè, live programming mode che quello qui mi fa vedere il programma che ho scritto e il risultato dell'esecuzione di questo programma quindi vede che ho creato una variabile lattine un valore 4 di tipo intero e questa variabile lattine punta a questo intero 4 se io subito dopo scrivessi lattine uguale 7 ciò che succede è eh, per un attimo vedete che lui era riaggiornato, è cambiato il 4, è diventato 7. Eh, posso anche, con le frecce qua sotto, andare avanti e indietro nelle istruzioni, quindi se faccio first metto la freccia all'inizio e quindi vedete, sono tornato all'inizio del programma e posso farlo eseguire una riga per volta. Quindi vedo che lattino è uguale a 4. Non ho ancora eseguito, la freccia rossa vuol dire sto per eseguirlo, la freccia verde vuol dire ho appena eseguito, okay? l'ho già fatto. Quindi rosso qua vuol dire sto per scrivere lattino uguale a 4. Uh, next uh, esegui la, la, ha, esegui, verde, ha eseguito questa riga e sta per eseguire ha eseguito la riga 1 e sta per eseguire la 2. Dopo aver eseguito questa istruzione la riga 1 mi fa vedere che lattine vale 4 lattina è una variabile che fa riferimento al valore 4 che c'è da qualche parte. Eh, Andrea mi chiede frame cosa significa? Beh, frame perché lo vedremo quando faremo le funzioni, esistono più spazi all'interno dei quali possono essere definite le variabili. Eh, e quindi questo è lo spazio globale, no? frame sta per cornice, okay? contenitore, all'interno delle quali sono definite le variabili. Quando sono le funzioni, ogni funzione avrà il suo frame e avrà le sue variabili private. Uh, quindi frame non, vuole non vuol dire variabile ma vuol dire contenitore o contesto uh, ok e quindi ho creato torno indietro di in un'istruzione prima non c'era questa variabile adesso c'è, l'ho creata e nel crearla assegno automaticamente un valore iniziale assegno un riferimento che punterà a un valore iniziale la seconda istruzione vado semplicemente a modificare il valore della funzione de del a cui la variabile fa riferimento in quel momento Okay. quello che dicevo ehm, la, ehm, chi arriva da linguaggi tipo il C ha un modello mentale diverso il C dice che il 7 il valore viene memorizzato dentro la variabile okay? una variabile è una scatola che contiene il valore, vi l'hanno spiegato così il eh, Python è leggermente diverso la variabile se vogliamo, è una scatola che contiene un riferimento, riferimento a quel valore stesso Okay. Eh, nella slide, qua faceva anche vedere, per slide precedente faceva anche vedere che può succedere che lo stesso valore sia condiviso da più variabili. Quindi, in questo caso, la variabile città di residenza vale Torino, vale nel senso è eh, associata a un valore di tipo stringa Torino, la variabile città di nascita vale Torino anch'essa. Noi non sappiamo. Oppure, o forse sì eh, internamente come si comporta l'interprete python eh, però non è vietato che questo succeda mm? eh, quello è un valore e io eh, avrò due variabili che cas casualmente oppure per come le ho create avranno lo stesso valore eh? questo è un punto importante di cui ci occuperemo quando faremo le liste perché prima di allora non, ha, non è rilevante non crea problemi e eh, il fatto che abbiamo due variabili che si dicono Alias una dell'altra, cioè alias vuol dire un altro nome, un altro modo di chiamare la stessa, la stessa, lo stesso valore. Mm? Eh, per ora diciamo, non, ci fa, non ci fa molta differenza, okay? però sappiamo che può succedere, non è un problema, okay? eh, sarà un problema poi, appunto, quando cercheremo di modificare questa, questo dato, ma le stringhe non si possono modificare, quindi il problema è non ce lo poniamo fino a quando non faremo le viste. Um... Allora, ehm, dicevamo, vabbè, qui ci sono queste due, eh, due modalità di assegnare un primo valore, assegnare, riassegnare un valore, oppure eventualmente si può aggiornare un valore sulla base di se stesso. Quando noi facevamo, eh, torno su Python, su Python Tutor, nel nostro, nel nostro esercizio del fioraio, no? Avevo, leggo magari eh, la somma dei prezzi, inizialmente era 0 e poi non sappiamo ancora scrivere un'iterazione qua però facciamo finta che il prezzo valga 7 e, e io faccio somma uguale somma più prezzo che cosa succede qua sto aggiornando queste variabili quindi andiamo all'inizio eh, somma uguale 0 crea una variabile somma, l'assegno a 0. Poi ho una variabile prezzo che supponiamo di leggere dall'utente, mi dice che costa 7 euro questo mazzo, e quindi una variabile prezzo che vale 7. L'istruzione alla riga 5, cosa fa? Uguale, assegna. Assegna un nuovo valore alla variabile somma. Questo numero di valore è calcolato con un'espressione aritmetica, una somma in questo caso, no? faccio una più tra due variabili. Tra che cosa? tra il valore a cui fa riferimento la variabile somma più il valore a cui fa riferimento la variabile prezzo che poi questa variabile somma di cui prendo il valore che vale 0, perché ce l'ho qui sia la stessa variabile somma che compare a sinistra dell'uguale ma lui non se ne accorge neanche non c'è nulla di particolare un'istruzione uh, di, di, assegna... un di assegnazione di un valore in Python ma in qualunque linguaggio di programmazione prima calcola ciò che sta a destra cosa faccio? somma, quanto vale somma? 0 ok, prezzo quanto vale prezzo? 7 ok, più quanto fa 0 più 7? 7 benissimo allora alla destra dell'uguale c'è 7 prendo questo 7 e lo metto dentro somma e quindi modifico somma in modo che adesso in avanti non valga più 0, ma quando esegui questa istruzione, quindi la, la freccia rossa mi dice stai per eseguire questa istruzione, quando lo esegue, quindi diventa verde, somma anch'essa è diventata 7, che poi in questo caso coincide col prezzo, però se io avessi poi un secondo fiore in cui il prezzo vale 3, uguale 3, e rifaccio di nuovo la somma, Ovviamente la somma varrà 10, il prezzo vale 3, non è detto, coincideranno solamente la prima volta quando la somma precedente era 0. Ok? Allora questo è, se lo vogliamo, il meccanismo di base. Ci sono tre cose che si combinano qua. Creare una variabile si fa nome della variabile uguale valore iniziale. Modificare, aggiornare una variabile significa, si scrive nello stesso modo. Si scrive, dal punto di vista sintattico creare una nuova variabile o aggiornare il valore di una variabile ehm, è, eh, si scrive nello stesso modo ma ovviamente l'effetto è diverso perché eh, quando lo scrivo per la prima volta sto effettivamente creando la variabile da zero. Okay? Mm. E poi la terza cosa che abbiamo visto è eh, poter segnare una variabile non solamente con un numero ma anche con un'espressione che dipende da altre variabili. Allora, ehm, c'è qualcuno che arriva dal C e che si sta lamentando nella chat che gli operatori, eh, che in C in realtà potresti scrivere una cosa del tipo somma più uguale prezzo e in Python questo non funziona, ok? non esiste. Ehm, così In realtà il più uguale esiste, ma il, il, più, il più non esiste. Sono scoraggiati perché danno, allora più più proprio non esiste, più uguale esiste, ma è molto scoraggiato perché, ehm, piccola parentesi, se uno fa appunto questo i più più, tanto per dire, sta dicendo incrementa i. Si aggancia molto al modello mentale che il valore di i sta dentro la variabile i. Mentre invece questo uguale, se io faccio i uguale più 1 esplicitamente è molto più chiaro che sto calcolando i più 1 e poi sto aggiornando il riferimento di i al valore nuovo allora sul numero interno non cambia niente però quando questa operazione qua di incremento la faremo con le liste, con le, con le stringhe cosa che in C non si può fare eh, allora il fatto di avere questa separazione mentale tra quello che sto calcolando e quello che sto assegnando mi evita molte confusioni e molti errori hm? Quindi uh, Python okay. non, mi dice che non, non, non vivo vent'anni in più se risparmio tre tasti sulla tastiera, ma, ma la, lavoro meglio se ciò che scrivo è più chiaro. Um, tendenzialmente proviamo a usare le istruzioni per esteso, almeno all'inizio, fino a quando non siamo eventualmente più sicuri di quello che stiamo scrivendo. Uh, ok, quindi questo Python Tutor lo useremo spesso quando cercheremo di capire cosa succede quando facciamo certe istruzioni quando usiamo certe strutture dati okay? e ci aiuta veramente anche mentalmente a separare le variabili dai valori vediamo che i valori sono riusati sono riusati più volte non è un problema uh, e, e, e, e quando io uh, uh, scrivo un'altra cosa se io faccio x uguale 5 ok y uguale x ovviamente sia y che x varranno 5 quando io dovessi scrivere x uguale 7 subito dopo quindi mi fermo fate, scrivo 7 e mi fermo l'esecuzione su qua ok cosa succede? quindi x ho creato la variabile x e l'ho segnato il valore 5. Ho creato la variabile y e le ho segnato il valore che in quel momento aveva x, perché il valore di x viene preso nel momento in cui l'istruzione viene eseguita. Questo non è eh, un'istruzione un matematica che dice che y uguale a x è un'identità, devono essere sempre uguali. No, qui mi sta dicendo, senti, prendi ciò che c'è ci a destra dell'uguale, vedi quanto vale in questo momento e memorizzalo in un valore facendolo puntare da y la riga dopo x uguale 7 cosa succede domanda questo 5 diventa un 7 no quello che dice questa istruzione è attenzione io prendo un valore che è un 7 e faccio in modo che x non punti più la freccia di x non punta più dove puntava prima ma punta a questo nuovo valore che è un 7 okay? quindi il fatto che due variabili per un certo momento puntino allo stesso elemento non vuol dire che sono sposate e saranno sempre collegate allo stesso elemento ma questo valore viene eh, modificato quindi il valore 5 non è memorizzato dentro la x né dentro la y, è memorizzato fuori, nel mondo dei valori. La x e la y le usiamo come diciamo così giocolieri per puntare a un valore piuttosto che un altro, piuttosto che un altro. Ok? Ehm, allora, rispondo a Savio che mi chiede: Io posso assegnare un valore ad esempio per immettere? Sì, lo faremo c'è un'istruzione che si chiama input, ma la vediamo la settimana prossima. Ok? perché c'è da, da lavorare con le stringhe, con le stringhe interi per fare la input. Quindi non è un'assegnazione, ma è un'istruzione di lettura, una input. Mm. Ehm, la differenza tra uguaglianza la vedremo anche quando faremo l'istruzione di scelta, perché finora se non sappiamo ancora come fare le scelte, non, non ci però sì, c'è la differenza tra i due uguali, ovviamente anche in Python. Ok. Ehm, e quindi infatti qua ci ribadisce che il simbolo uguale è un simbolo che rappresenta l'istruzione di assegnazione cioè assegna un valore ed eventualmente assegna un valore, dà un valore ed eventualmente se la prima volta che capita definisce anche la nuova variabile e inizializza questa variabile cioè fornisce un valore iniziale alla variabile stessa okay? eh, che do dobbiamo fare sempre nel momento in cui la definiamo L'uguale non è né l'uguale matematico né l'uguale di confronto di uguaglianza. Ok, Questo l'uguaglianza si scrive in un modo diverso, si scrive col doppio uguale eh, e, non, e non ci si confonde. La sintassi di Python, essendo più rigida di quella del C, in realtà pur essendo più semplice, non, non crea quelle confusioni quei rischi di sbagliare che, che invece vediamo in C spesso. Ehm, ok, quindi... Proviamo, vabbè, questo, lo saltiamo, dai. Um, proviamo. a approfondire un attimo che cosa è successo, che tipi di valori abbiamo detto: vabbè, variabile, valore, ma che valori abbiamo? Eh, essenzialmente partiamo eh, studiando tre tipi di valori base, valori semplici, numeri interi, numeri frazionari, oppure stringhe. Quindi, eh, quando noi creiamo una variabile o segniamo un valore a una variabile. Diamo a questa variabile un valore che creiamo in modo letterale, in modo costante. Cioè quando io scrivo appunto come scrivo prima, la prima volta x uguale 5, ho scritto 5 che, pre, che è una costante che mi crea un numero intero. Se io avessi scritto 5.0 mi avrebbe creato un numero, sempre 5, ma a fianco vedete che c'è scritto float e non c'è più scritto int, perché all'interno del calcolatore i numeri interi sono eh, rappresentati eh, diversamente rispetto ai numeri frazionari. Eh, poi in realtà frazionari o i numeri reali? Allora eh, qui è una questione di terminologia e eh, lo vedremo meglio quando vedremo la rappresentazione dei dati. Eh, I numeri reali sul computer non si rappresentano, punto perché un numero, i veri numeri reali hanno infinite cifre decimali e qua non, sicuramente il numero di infinite cifre decimali non ce l'abbiamo. Quindi non si può parlare di numeri reali. Potremmo parlare di numeri frazionali, cioè numeri che hanno una parte dopo la virgola, eh, però in questo caso 5.0 non ha nessuna parte dopo la virgola, vale zero. No? Quindi si preferisce usare un termine che deriva dal, dall'inglese floating point in italiano non si usa tanto, tranne nel campo dell'informatica, cioè si tradurrebbe come virgola mobile, cioè sono numeri che possono avere la virgola, la virgola c'è, non c'è, si può spostare, possono avere più o meno cifre dopo la virgola, più o meno cifre prima della virgola, eh, in virgola mobile oppure appunto in inglese floating point, eh, in, in floating point, poi floating point si abbrevia come float, ok? quindi non c'è nulla che galleggia ma semplicemente è la virgola che si può spostare avanti e indietro all'interno della pagina. Ehm, quindi per creare un valore di tipo frazionario floating point o in virgola mobile eh, si scrive un numero che abbia, che contenga almeno il punto decimale, per creare invece un testo si, invece, si può usare eh, una, una stringa, cioè tra virgolette come abbiamo già visto ieri tra apici doppi o apici singoli. Ehm, il tipo è un tipo associato al valore e non alla variabile attenzione a chi arriva dal C in C dichiaro una variabile e la variabile è di un certo tipo in Python no in Python un valore, creo un valore quel valore può essere di un tipo e poi lo salvo in una variabile ma la variabile è solamente il nome okay? quindi quando io ho fatto nessuno se n'è accorto ma io ho scritto x uguale 5.0 va bene, era una variabile float Torniamo indietro, creo x, ho creato un oggetto floating point che è il numero 5 e l'ho segnato a x, va bene? Poi ho copiato, ho creato una variabile y e alla variabile y ho assegnato lo stesso valore che in quel momento aveva x. Ok, quindi y punta a questo floating point, questo numero reale 5.0. Subito dopo assegno un nuovo valore a x però questo valore è di un tipo diverso, cioè prima x conteneva, adesso contiene un, un numero in virgola mobile, ma qui sto cercando di metterci dentro un numero intero. Okay? Eh, cosa succede? Nulla di particolare, semplicemente succede quello che succedeva prima, cioè l'interprete Python creerà un nuovo intero che si chiama 7 e farà in modo che x punti a questo nuovo valore 7. Il tipo intero è associato al valore 7, non è associato alla variabile x. Le variabili non hanno un tipo in Python, come invece avrebbero in C. I tipi esistono, anzi sono più forti i tipi del Python che i tipi del C, sono più rigidi, ma sono tipi, i tipi sono associati ai valori e non alle variabili. Quindi tutti quelli che dicono, ah ma in Python non ci sono i tipi, puoi mescolare tutto, è una bagianata completa, perché semplicemente la variabile non ha un tipo, ma il valore invece ha un tipo. Eh, ogni singolo valore quindi la stessa variabile possiamo usarla in momenti diversi per far riferimento a valori di tipi diversi eh, anche poi rispondo anche ad Antonio eh, quindi la variabile può avere un valore iniziale possiamo modificare questo valore iniziale ok eh, questa situazione qui non la troveremo quasi mai di una variabile che non ha un valore proprio perché l'istruzione per definire una nuova variabile è, è fatta con l'uguale quindi mi obbliga già a mettere un valore iniziale dentro quindi il fatto di avere una variabile che esiste ma non ha nessun valore di fatto in python è molto difficile da creare quindi diciamo che non si può fare mh? Eh, per, per semplicità nostra quindi posso creare inizializzare e definire una variabile oppure posso aggiornare il contenuto di una variabile eh questo è quello che abbiamo già visto prima, ehm, ovviamente devo farlo eh, nell'ordine giusto. Io posso usare solamente variabili che ho già definito. Cioè, non sono obbligato, come in altri linguaggi, a dichiarare all'inizio tutte quali sono le mie variabili. Eh, non sono obbligato a definire all'inizio le definisco quando mi servono, però ovviamente devo definirle prima di usarle. Cioè, se io facessi nel mio esempio scemo, Uh, y uguale x se lo mettessi sopra come prima istruzione eh, non funziona perché quando cerco di eseguire y uguale x gli sto dicendo um, esegui crea una variabile y e questo lo, lo sa fare e dagli il valore che in questo momento avrebbe la variabile x è peccato che la variabile x in questo momento non ha nessun valore vedete qua il messaggio di errore che mi dà è name x is not defined cioè il nome della variabile x non è stato definito, non è ancora stato definito, nella riga 1 non c'è ancora scritto. Nessuno mi ha detto cos'è x, lo dirò solamente nella riga 3. Ok? Qui io quindi posso usare una variabile, diciamo alla destra dell'uguale, solo che dopo che l'ho definita per la prima volta dandogli un valore iniziale, quindi usandolo alla sinistra dell'uguale. Ok? Ehm... Quindi nel caso in cui voi scriviate, ma questo può anche capitare quando io faccio un errore di battitura, no? mi scappa una X e per fortuna eh, il compilatore, cioè l'interprete Python, mi blocca e mi dice no guarda attenzione che non mi dice hai scritto sbagliato la X, perché lui come fa a sapere cosa volevo scrivere? Però mi dice guarda che questo nome che è scritto XX non esiste, non è definito allora magari mi accorgo ma come non è definito? è perché magari l'ho scritto sbagliato io mi è scappata una lettera in più una lettera in meno quindi questo è eh, un, diciamo così, un segnale che mi dice che forse sto usando il nome di una variabile errato ehm, allora veniamo un po' alle domande che avete detto ehm, posso sommare float e int? Sì, lo vediamo tra un secondo vengono convertite automaticamente si può creare una variabile vincolata a un determinato tipo? No. Una variabile è sempre una variabile. Eh, il tipo lo assume nel momento in cui gli assegna un valore. Fine. Eh, quindi le, il tipo dire il tipo di una variabile non, non, non esiste in Python. In Python il tipo è di un valore non di una variabile. Quindi su questa dovete riuscire a, se avete questo, diciamo così, come imprinting in qualche modo dobbiamo riuscire a superarlo. Eh, poi torno sulle slide. Sì. Si può definire comunque il tipo della variabile? No, è una cosa che Python non prevede, non che non permette. In realtà esistono delle estensioni di Python che permettono di dichiarare qual è il tipo che tu intendi metterci dentro. Però poi lui non lo controlla, è semplicemente una documentazione in più, ma ovviamente su questa parte qua non arriveremo. Allora, poi mi dice Federica, X potrebbe essere una stringa? Certo che potrebbe essere una stringa, la chiamiamo proprio in tuo onore Federica e in questo caso è un anche qua lo posso eseguire passo passo x uguale Federica crea un nuovo valore di tipo stringa e lo fa puntare a x poi fa in modo che y punti allo stesso valore e poi x diventa 7 quindi da stringa viene trasformato in numero intero o meglio non viene trasformato, no, trasformato nulla viene creato un nuovo numero intero e viene fatta puntare la variabile x e quindi da questo momento la x punterà a un valore intero, mentre un attimo prima puntava a un valore stringa. La regola è molto semplice, non ci sono casi particolari o vincoli particolari. Cioè ogni volta che segna una variabile questa si prende il valore che gli tocca e quel valore può essere di un tipo intero, di tipo stringa, di tipo floating point. E si può assegnare più di un valore a una variabile, cioè una variabile che possa avere più valori eh, sì lo vedremo però dalla quinta settimana in avanti quando faremo le liste Queste per ora sono variabili semplici e quindi possono assumere solamente un valore per ora cominciamo a lavorare con i valori intero floating point e stringa poi vedremo i valori cosiddetti strutturati cioè una singola variabile contiene una collezione di valori eh, ok ok eh, allora, andiamo avanti su due dettagli in più. Beh, qui ci racconta quello che abbiamo appena visto: il fatto che la stessa variabile può assumere più valori. Eh, e quindi, beh, questo è eh, l'esempietto che prende 5, no, una variabile tax rate, quindi la, diciamo, la percentuale di tasse uguale a 5 come intero, la stampa, come 5,5 che quindi stamperà un 5,5 e in quest'altro caso, eh, non taxable. È una stringa che viene assegnata alla stessa variabile che quindi in tre momenti diversi assumerà un valore intero, poi un valore eh, floating point e poi un valore eh, stringa. E questo funziona normalmente. Io quando ho fatto questo esercizio, in realtà nella versione precedente della slide, era così. Ed è sbagliato. Io ho, ho fatto copia e incolla di questo l'ho messo sul rep.it e non mi ha stampato 5, 5,5 non taxable, ma mi ha scritto 5,5 non taxable. Allora, eh, poi rispondo alle varie domande che ci sono nella chat, però facciamo questo esercizio qua, molto semplice. Prendiamo questo e proviamo a incollarlo in PyCharm. Ah no, era questo qua, in realtà ce l'avevo già qua, ok? Questo è esattamente ciò che c'è su questa slide precedente. Se io eseguo questo, l'avevo già caricato prima, mi stampa 5, 5 non taxable. Dov'è l'errore? L'errore difficile da notare è qua, su questa lettera qua. Perché io nello, nello scrivere la slide, chiaramente non l'ho scritto dal compilatore, l'ho scritto direttamente perché tanto è facile, tanto sono tre istruzioni sceme, le metto come esempio e la dimostrazione è che gli errori si fanno sempre e se non li provi non te ne accorgi e questa r minuscola. Questa r minuscola fa sì che questa variabile tax rate con la r minuscola sia diversa da questa tax rate con la r maiuscola. E vabbè, e allora? E allora ho creato una variabile diversa, senza volerlo. Se lo metto su Python Tutor e provo a eseguirlo, print variabili, vabbè, ha stampato le variabili qua. Poi tax rate uguale 5, crea la variabile tax rate con la R maiuscola e la fa puntare a 5. La, e la stampa, stampa 5. Poi, tax rate con R minuscola, che qui dove c'è il nostro errore, eh, qui me ne accorgo subito, ma com'è che mi ha creato un'altra variabile? Io volevo modificare quella vecchia, me ne ha creata una nuova, eh, perché gli ho detto io, perché gli ho scritto un nome di una variabile diverso dall'altro. Questo già ci fa capire, uno, che dobbiamo fare attenzione a ciò che scriviamo, e due, che le maiuscole e le minuscole sono diverse, sono da considerarsi diverse dal punto di vista del Python, quindi fa differenza. Ehm, e poi, vabbè, a questo punto scrivo print tax rate, ma questa volta lo scrivo con la R giusta, perché avendo fatto copia e incolla era giusto, e quindi mi stampa nuovamente il valore della variabile prima. Okay? E quindi mi stampa di nuovo 5, nonostante questa variabile strana abbia il 5.5, ma non sto stampando lei, sto stampando l'altra. Poi vabbè, la modifico, la faccio puntare a una stringa e poi stampo la stringa, questa cosa lo sapevamo già. Quindi per correggerlo devo mettere una R maiuscola qua e, e a questo punto stampa effettivamente i valori corretti. Eh, lo possiamo questo vedere anche in eh, PyCharm dove c'è lo stesso programma eh, ieri dicevamo ma per fare il debug eh, allora questo è un programma che abbiamo visto che non funziona 5.5 okay? non taxable, cos'è? Maledizione no? poi questi errori così talmente scemi tipicamente non li vedi no? eh, quando poi il tuo amico passa vicino, lo guarda e dice ma è ovvio, non si vede, è, è, è l'errore talmente stupido è che però se l'hai scritto tu, tu stai pensando a cose più complicate e non, non vedi l'errore tante volte quando è semplice. Allora il debugger ci aiuta. Eh, su Python Tutor con programmi molto semplici, che fa, sono fatti di poche righe, si riesce a vedere, ma eh, invece programmi anche più complicati possiamo usare modalità di debugging di, di PyCharm, quindi io metto un breakpoint qua, sulla prima istruzione, cioè all'inizio stampavo solamente variabili ma... e come dicevamo andiamo più calmi rispetto a ieri anziché eseguire il programma che lo esegue e stampa questi tre valori di cui il secondo è sbagliato lo esegue in modalità debug okay? la modalità debug può, cioè funziona solamente se ho impostato almeno un breakpoint perché altrimenti lei parte e lo esegue tutto fino in fondo invece avendo impostato un breakpoint lui parte a eseguire il programma e si ferma nel momento in cui trova il primo breakpoint, nel momento in cui l'esecuzione incontra il primo breakpoint. Debug variabili. Allora, In questo caso sono entrato in esecuzione in modalità debug. Sono, eh, questa riga blu mi fa vedere dove sono fermo. Okay? L'esecuzione del programma è arrivata fino a quel punto. Adesso posso andare avanti. Potrei andare avanti con questo tasto veloce, cioè da qui in poi parti, vai avanti. Ho già visto ciò che volevo vedere, quindi vai a, cioè, esci dal debug e continua a lavorare. Posso, questo è il primo tastino, un program, riprendi il programma. Posso bloccare il programma, perché magari ho capito qual è l'errore, quindi lo blocchiamo e lo vado a correggere. Posso riavviarlo da capo, rerun. Qui sono i tre bottoni che controllano l'esecuzione del programma. Stoppalo, riprendilo. Oppure riparti da capo. E poi ci sono invece questi altri bottoncini che sono quelli che mi danno l'esecuzione passo a passo. Uh, step over vuol dire fai un passo oltre a questa istruzione, cioè vuol dire esegui fino a, esegui questa riga e poi e passa alla riga successiva. Okay? C'è un'altra differenza che si chiama step into che eh, invece entra dentro le funzioni che vengono usate in quella linea lo vedremo quando faremo le funzioni okay? per ora quello che ci interessa è questo, questo bottone step over che ci fa vedere, eh, che ci fa eseguire una riga per volta un po' come le frecce avanti e dietro che avevamo prima su Python Tutor qui so che qua non posso andare indietro, posso solo andare avanti perché sto eseguendo il programma vero e proprio quindi sono fermo sulla riga 3, clicco questo e eseguirò la riga 3 eseguo la riga 3, scusate la console, fatemela mettere qua, a fianco così la vediamo, Ok, quindi qui a fianco ho messo la console, l'output del programma, prima ha stampato variabili. Adesso cosa è successo? Ho appena eseguito la riga 3 e sto per eseguire la riga 4, vedete che la, la riga blu si è spostata in avanti, mi dice infatti qua sulla sinistra che sono fermo dove variabili.python 2.4, cioè alla riga 4. E nel riquadro variabili è comparsa un tax rate, nome della variabile, uguale valore 5 di tipo intero. Le cose che già sappiamo, me le rappresenta solamente in questo modo. Poi c'è una print, quindi step over, print tax rate, e ha stampato 5. E sono fermo alla riga 5. Vado avanti, tax rate uguale a 5.5 ecco qui succede la stessa cosa che succedeva di là ovviamente dove ho creato, si è creata una nuova variabile con la r minuscola che vale 5.5 di tipo floating point e così via insomma vado avanti e, mi, e farò la print di tax rate e mi fa vedere il 5 e a questo punto attraverso il debug riesco a vedere che ho creato una variabile che invece non avevo intenzione di creare quando faccio, eh, cambio invece a questo punto cambio veramente tax rate quella con la r maiuscola vedere che il colore di blu le variabili appena sono modificate, eh, mi fa vedere che adesso fa riferimento al testo non, non textable di tipo stringa. E così via. Quindi, posso ancora stampare, a questo punto, dopo l'ultima stampa, le variabili sono scomparse, ma perché? Ma perché il programma è terminato, sono arrivato alla fine, quindi si sono distrutte le variabili perché il programma ha finito l'esecuzione. Um, ok quindi questo è eh, siamo il meccanismo di base no? con cui adesso lo abbiamo fatto degli esempi con delle variabili molto semplici però è il meccanismo di base che vale sempre eh, alcuni dettagli eh, ad esempio noi possiamo sicuramente cambiare il tipo di una variabile ad esempio no, tax rate la posso far diventare una stringa ma poi non posso pretendere di fare dell'aritmetica su, su, sulle stringhe ok eh, se tax rate è un, in questo momento contiene una stringa fare una stringa più 5 mi dà un errore in questo caso un type error dice che non posso sommare interi a stringhe mentre invece qualcuno prima mi chiedeva ma posso sommare eh, interi e floating point? Eh, allora la risposta è sì in realtà la, la, la, la risposta più bella sarebbe prova no? noi abbiamo imparato ieri che c'è la Python console in cui possiamo provare a scrivere tra l'altro la console di Python ha una cosa comoda per cui se io scrivo semplicemente un valore lei me lo stampa quindi non sono obbligato ogni volta a scrivere print per vedere un valore quindi se io scrivo 3 mi scrive 3 se io scrivo 3.5 più 2 quindi mettiamo spazio perché per leggibilità qualcuno si lamenta degli spazi gli spazi servono per rendere il codice più leggibile okay? non paghiamo un tanto al carattere eh, paghiamo un tanto al bacco che non siamo riusciti a risolvere perché il codice è tutto schiacciato 3.5 più 2 stiamo facendo la somma di un valore floating point e di un valore intero si può fare, sì e da un valore floating point la stessa cosa la posso fare eh, sulla somma al, al contrario Python automaticamente converte i numeri interi in floating point quando deve fare un'operazione mista tra le variabili di vari tipi Invece non fa nessuna conversione tra stringhe e interi, quindi se io faccio ciao più 3, mi dice type error, posso solo concatenare stringhe con altre stringhe e non con degli interi. Okay? Eh, questo l'ho fatto con delle costanti esplicite, ma se io usassi delle variabili che a loro volta contengono quel valore, come c'era scritto qua sulla slide, tax rate in quel momento contiene una stringa, la sommo, quindi un valore di tipo stringa, la so, cerco di sommarla a un valore di tipo intero, non ci riesco. Ma se io prendo una stringa e cerco di sommarla a un valore di tipo stringa, allora funziona. Perché a questo punto io potrei che ne so, prendere la mia ciao e, ciao e sommarla a un punto esclamativo e ottengo una stringa che è la concatenazione delle due stringhe di partenza quindi stringa più stringa mi dà una stringa unica concatenata numero più numero mi dà un numero risultante e il risultato è in floating point se almeno uno dei due lo era altrimenti un intero se i due eh, numeri che sto sommando fossero stati entrambi interi mescolare le cose non si può non avrebbe senso e quindi diciamo, genera appunto un type error un errore di tipo mm? eh, i tipi sono incompatibili eh, tra di loro in questo caso per questo operatore okay? quindi noi dobbiamo è vero che una variabile non ha un tipo ma siamo noi programmatori e sappiamo che valore ci abbiamo messo dentro quella variabile e quindi dobbiamo essere sicuri di fare le, su quella variabile solamente le operazioni eh, che sono valide per quel tipo di variabile ok eh, quindi se noi sappiamo che ci ha messo dentro una, una, una, una stringa non ha senso sommarli 3.5 eh, l'operatore più si comporta in modo particolare ad esempio perché abbiamo visto che nel caso di numeri fa la somma aritmetica, nel caso di stringhe fa la concatenazione di stringhe quindi lo stesso simbolo, lo stesso operatore che ha comportamento diverso in funzione del tipo dei valori che vengono usati sempre dei valori e non delle variabili eh. ricordiamoci, impariamo a dire il tipo dei valori e non dire mai il tipo delle variabili, um, uh, Chiara mi dice se scriviamo print di x più 3 e x vale 2 ci dà comunque errore, perché dovrebbe dare errore? X, allora dipende se x uguale 2 lo scrivi dopo o se lo scrivi prima. Okay? Se tu stai scrivendo print x più 3 e la riga x uguale 2 viene solamente dopo, ovviamente ti dà errore perché la variabile x, quando hai scritto la print, non è ancora definita. Se invece x uguale 2 lo metti sopra e fai print x più 3, ti stampa tranquillamente un 5. Ok. Allora, noi abbiamo, creato, abbiamo visto che si possono creare degli oggetti di tipo intero, di tipo floating point, e qui c'è una tabellina che ci riassume un pochino le regole di sintassi, cioè qual è il numero che... Python riconosce come intero, e come è fatto invece il numero che Python riconosce come floating point? Beh, essenzialmente eh, i numeri in floating point sono quelli che hanno il punto decimale, oppure hanno all'interno una E che sta per la stessa E della calcolatrice, quindi 10 e alla, quindi 1 e 6 sta per 1 per 10 alla sesta, un milione. Okay? Eh, se io scrivessi un milione così, 1 con 6 zeri, sarebbe un numero intero che vale un milione. Se scrivessi invece 1 e 6, allora è un numero in floating point che vale che vale sempre un milione, eh, con la differenza che i numeri in floating point hanno sempre un certo margine di errore di approssimazione, mentre invece il numero intero è sempre un numero esatto. Mm. Ehm, quindi questa è la sintesi generale per un numero in floating point, eh, 2,96 per 10 alla meno 2, ad esempio. Ehm, ok. Le altre tipi di notazioni non sono riconosciute dal linguaggio, ma non ci verrebbe mai in mente no, di scrivere migliaia così. Eh, qualcuno prima chiedeva anche, ma che tipo di caratteri posso mettere nel nome di una variabile? Posso mettere delle, dei simboli speciali? Eh, no. Nel senso che l'unico simbolo che posso mettere nei nomi delle allora, posso variabili possono contenere lettere, numeri e carattere di underscore, carattere sottolineato. Quindi, 26 lettere minuscole, 26 lettere maiuscole, eh, i numeri, 10 numeri, le cifre dallo 0 al 9 e il carattere sottolineato. Con la regola che il primo carattere non può essere un numero, ovviamente, perché non puoi chiamare la variabile 3x, no? puoi chiamarla x3, cioè il primo carattere deve essere una lettera o al massimo il simbolo di sottolineato, perché altrimenti lui non saprebbe distinguerlo rispetto a un, diciamo un, un numero eh, intero. Gli altri simboli invece non si possono usare, non si possono usare i spazi all'interno delle variabili e ehm, è, molto, è fortemente suggerito usare dei nomi significativi per le variabili. Quindi le variabili, io le ho fatte nell'esempio, le ho chiamate x e y, però è, è, non, è, non è consigliabile, okay? è consigliabile invece usare dei nomi come questo, no? tax rate, percentuale di tasse. Eh, e quindi dare dei nomi anche lunghi alle variabili, perché sono più facilmente riconoscibili, perché è più chiaro capire qual è il valore che sto memorizzando dentro quella variabile. Eh, per convenzione, eh, se io avessi una variabile del tipo, che ne so, durata della lezione, eh, diventa difficile da leggere così, allora per convenzione si usa... Eh, il cosiddetto camel case cioè la, mettere maiuscole a cammello cioè di fatto tu hai tutto minuscolo e poi intanto hai la gobba del cammello che corrisponde alla lettera eh, iniziale eh, eh, alla lettera iniziale di, eh, di dove iniziano le parole nuove no? e quindi inizia con una lettera minuscola e poi se la parola è lunga eh, si, si usa una lettera maiuscola per convenzione poi potete usare il, la convenzione che volete ma eh, diciamo, in, normalmente in Python si tende a usare questa eh, Luca ci dice ma potremmo anche chiamarlo durata underscore lezione ecco vediamo tra un attimo che l'underscore quest'altra quest sintassi la usiamo più per le costanti che non per le variabili quindi cerchiamo di usare questo poi ovviamente uno lo può chiamare come vuole può anche chiamarla DL che dire, vorrà dire sempre durata lezione ma adesso che lo scrivi te lo ricordi tra due giorni quando leggi DL dice cos'è decilitri eh? e, e quindi sicuro non ti ricorderai più eh, il significato di quella variabile. Quindi non facciamo, non risparmiamo tasti, non risparmiamo caratteri, ma cerchiamo di essere chiari in ciò che scriviamo. E quindi ci sono alcuni esempi di, di nomi di variabili che, eh, che rispettano queste regole, e quelle che invece non le rispettano. Ad esempio, eh, appunto come regola, la, le variabili dovrebbero iniziare. Non è eh, con la lettera, è un suggerimento, dovrebbero iniziare tutte con la, con la lettera minuscola e non con la lettera maiuscola, perché la maiuscola è riservata. Alle classi, degli oggetti, insomma, eh, parti che non, non vedremo. Ok, ehm, a questo punto va bene, no, mi, mi fermo qua. Mi fermo qua perché poi c'è la parte sulle costanti che non è complicata, ma diciamo che di carne al fuoco per il momento ne abbiamo già, già messa. Ok? Quindi, eh, io direi, se non, se ci so, non mi pare che ci siano domande in sospeso a cui non avevo ancora risposto, se avete domande. Ditemelo, altrimenti ci facciamo una, una pausa di 15 minuti. Eh, vedo che c'è una persona che sta scrivendo. Oh, si è... Ok, quando eh, diciamo che facciamo una pausa e ci rivediamo, riprendiamo alle 15 minuti, quindi alle 11.50, ok?